Capite che questo è divertimento puro, eh? Era gente che cercava di eludere cacciare tutti i propri pensieri. Era la domenica della vita, per chi se la poteva permettere. Questa, questa come quella di prima, è musica di Paesiello, un grandissimo ai suoi tempi, un musicista di moda. Qui lo pagavano per portare della felicità. Tutta la felicità che avevano E lui in questo era un mostro Alle volte avevano bisogno di sentirsi un pochino più grandi Solenni Importanti Allora compravano musica come questa Ovviamente tanta maestria, tanta eleganza. Avevano un linguaggio e lo usavano da Dio, tutti. Scenografia. Come fosse una maschera, elegantissima.